Ok, ora effettueremo la prova del bottone. Come la effettueremo la prova del bottone? Beh, intanto lanceremo più grande, questo è da 60 cm, e eh, tireremo una serie di tre frecce o sei frecce a 15 metri, con lo string ovviamente, con lo string di 15 metri. E vedremo dove andranno a posizionarsi le frecce. Se le frecce andranno a posizionarsi nella parte destra del bottone, non dovremo fare altro che girare il bottone in senso orario, quindi chiudere la molla, la molla renderla più dura. Se le frecce andranno a la nostra rosata delle frecce andrà a posizionarsi a sinistra del bersaglio, non dovremo fare altro che ruotare il bottone in senso anti-orario, quindi ammorbidire la molla e le frecce si sposteranno verso il centro dovremmo fare esattamente questa prova. Vediamola. Andiamo a 15 metri. Inoltre, le nostre frecce sono andate a destra l'altezza è giusta forse un pelino alte quindi non dovrò fare altro che abbassare leggermente lo stringhe e dare un giro e mezzo di bottone quindi chiudere la bolla di un giro e mezzo in senso antiorario in modo tale da spostare le frecce verso il centro proviamo sempre 15 metri Direi che ci siamo come regolazione del bottone come regolazione del bottone ci siamo siamo ancora leggermente alti la nostra dosata è leggermente alta basterà scegliere leggermente di stringa ancora un po' ma queste sono in fase poi di sistemazione finale quindi dei mirini e varie distanze potremo tranquillamente eh, mettere a posto. L'importante è che siamo esattamente al centro, a 15 metri le nostre tre frecce sono, sono al centro, il bottone è regolato. La prima regolazione del bottone la prima Ovviamente vi invito a eh, fare più e più volte questa, questa regolazione del bottone in modo tale da essere sicuri che le frecce a 15 metri vanno al centro. Poi vedremo come eh, controllare questa regolazione nella successiva eh, sistema di messa a punto, sempre all'americana, eh, con il metodo d'orale di salita e di scelta. Ok, per ora direi che, eh, che siamo posto. Procediamo con il successivo passo.